Uggiano la chiesa si posiziona nel versante levantino del Salento meridionale e rientra dal 2004 nell'unione dei comuni di Terre d'Oriente insieme a Otranto, Giordignano, Poggiardo e Muro Leccese. Negli ultimi anni la comunità di Uggiano ha sostenuto diverse iniziative nell'ambito nazionale e internazionale a favore della cooperazione tra i popoli del Mediterraneo. Infatti il comune rientra nel rinomato circuito Città per la Pace, promosso dal coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani. Nel territorio gianese si sta consolidando con grande professionalità l'industria turistica, realtà particolarmente animata dal lavoro di numerose strutture d'accoglienza a conduzione familiare e dalle attività agrituristiche che hanno puntato alla valorizzazione delle biodiversità e dei prodotti tipici. Di recente sono state riqualificate nell'ambito turistico diverse masserie, oggi in grado di coniugare i valori della tradizione all'innovazione. La presenza di visitatori e villeggianti è giustificata dalla bellezza genuina del paesaggio di Uggiano la Chiesa, patrimonio caratterizzato dalla magnifica campagna che si estende intorno al borgo cittadino. Antica è la presenza dell'uomo in questo territorio, come suggerisce la presenza del menhir San Giovanni Malcantone, tra le architetture megalitiche più alte della provincia di Lecce. Il megalite è posizionato nei pressi dell'omonimo casale, abbandonato in epoca medievale. e lungo la rotta di una strada basolata di epoca romana, probabilmente un tempo collegata al circuito viario Traiano Calabro. Sono gli oliveti ad essere protagonisti della bellezza del patrimonio paesaggistico e gli alberi maestosi testimoniano la vivacità dell'economia agricola, che da secoli si accentra nella produzione dell'olio e dei cereali. Con sinergia le tradizionali architetture rurali scandiscono i vasti fondi agricoli e mirabilmente gli spazi verdi sono ritmati dai muretti a secco o adornati dalle antiche pagliare nella tipica espressione paesaggistica salentina. La cultura olearia a Oggiano la Chiesa è molto viva, non a caso il comune aderisce al circuito nazionale Città dell'Olio, ente che si occupa della tutela e della promozione dell'olio extravergine d'oliva italiano. L'esperienza culinaria della Società Agricolo Pastorale si coniuga poi al patrimonio religioso che ad Uggiano si manifesta ogni primavera durante le tavole di San Giuseppe. Il 18 e il 19 marzo, in occasione della Festività del Santo, la comunità imbandisce delle grandi tavolate aperte al pubblico, ricche di prodotti tipici locali e di antichi sapori salentini. Piena di fascino è la storia della comunità ugianese, sintesi millenaria delle culture europee che si sono ritrovate nel corso dei secoli nel lembo di terra salentina.